Sì, grazie. Vabbè, approfitto di questo intervento è un po' il rituale che il Presidente della Commissione Bilancio risponda a un'interrogazione perché normalmente lo fanno gli assessori, però ben volentieri per chiarire a una collega un dubbio relativo a un atto presentato in aula. E magari se mi ascolta la collega forse poi la prossima volta. Eh... Sì, ho capito. Eh, vabbè. Dunque innanzitutto volevo rispondere e faccio un unico intervento così per, diciamo, impieghiamo due minuti e chiariamo un po' di situazioni allora io eh, condivido quello che dice il consigliere Figliomendi che presto credo avremo in commissione e questo sarà sicuramente motivo di stimolo e di eh, approfondimento in, eh, diciamo, anche in divenire per poter eh, chiarire tanti aspetti il discorso dei debiti fuori bilancio sul perché si sono attivate tutta una serie di procedimenti che ha così ben descritto oltretutto essendo eh, esperto del campo, essendo eh, avvocato, eh, derivano dal fatto che c'è stata un'inerzia amministrativa che la politica che ci ha preceduto evidentemente ha secondato, perché se no oggi non avremmo da portare diciamo, in discussione e approvazione debiti eh, che eh, che risalgono al, ancora oggi alle amministrazioni eh, alemanno e marino, quindi è chiaro che effettivamente insomma, è servito del tempo per ricostruire le pratiche e portarle in votazione. Questa è la prima. Sul discorso della confusione degli atti, vabbè, è chiaro che parliamo comunque di atti abbastanza tecnici. Nel caso specifico, gli eventi che hanno portato alla determinazione di una somma argenza e all'iscrizione di un debito fuori bilancio effettivamente risalgono al 2014, quindi la parte eh, cioè quegli eventi alluvionali che hanno caratterizzato, se non ricordo male, il periodo fra gennaio e febbraio 2014. Poi l'iter amministrativo ha richiesto, essendo anche lì, eh, diciamo, eh, in intervenuta una certa inerzia da parte della politica che non ha approvato partendo dall'amministrazione municipale il debito a suo tempo quindi riconoscendone la legittimità per farla approvare in aula ha determinato che questa amministrazione si è dovuta far carico anche in questo caso della ricostruzione delle pratiche, della posizione su documentazione che già era stata verificata ma non era stata di fatto ratificata per essere portata a corredo nel, eh, nella discussione della delibera prima in municipio e poi in aula da cui derivano le postille, le precisazioni e la presa di responsabilità dei nuovi dirigenti che hanno posto la firma e i timbri esattamente dove ha indicato eh, la collega per poi arrivare con la nuova amministrazione al riconoscimento del debito e quindi nel 2018 il Consiglio Municipale ha approvato il eh, il riconoscimento del debito che oggi se, eh, in base a quello che è l'iter amministrativo eh, eh, diciamo, determinato dai regolamenti e dalle leggi approdi in aula per l'approvazione definitiva. Io credo e eh, l'ho sempre detto e lo ribadisco, la commissione bilancio è aperta e accoglie, proprio perché tratta una materia particolarmente complessa i colleghi consigliari a prescindere dalla eh, loro appartenenza o meno alla, eh, alla commissione, per cui eh, ritengo che Magari periodicamente una visita eh, alla nostra Commissione dove accogliamo ovviamente i colleghi con enorme piacere potrebbe far comodo per rendere più chiara questa ostica materia. Grazie.